Grazie, grazie, molte grazie. La prima cosa che vi voglio dire è grazie. Sono molto felice di vedere così tante persone e così tanti giovani. Voi siete davvero la nostra speranza. Io però sono venuta qui per avvertirvi di una cosa che ho capito a mie spese, Scegliere chi forcivarsi è parecchio scomodo. Non avete fatto la scelta più comoda dentro al Partito Democratico. Può capitarvi per esempio, come è capitato a me, di svegliarvi una mattina e di trovare la città con dei manifesti giganteschi di cui non sai nulla e sopra a questi manifesti c'è l'invincibile simbolo dell'ulivo con la data 1996. Da quel momento cominciano a chiamarti tutti, prima tutti i giornalisti che vogliono sapere cos'è che sai tu e poi cominciano a chiamarti i fondatori, uno dopo l'altro, finché poi addirittura ti chiama Arturo Parisi, un vivo per eccellenza, uno dei fondatori del nostro partito e il primo che insieme a Romano Prodi ha piantato la storica pianta qui a due passi da noi. Ebbene, Parisi sospetta che tu sappia tutto e ti dice stai facendo la furba, dimmi chi è, ma in realtà è molto contento se questi manifesti hanno un significato politico e questi manifesti hanno un significato politico, dicono che noi sappiamo, noi sappiamo da dove veniamo e solo con le nostre radici ben salde possiamo guardare e costruire il futuro. Scegliere Civati è scomodo perché ama la coerenza e di questi tempi la coerenza va poco di moda, purtroppo anche nei nostri partiti. La coerenza ha un prezzo molto alto, ma sul lungo cammino, sul lungo periodo è ampiamente ripagata. Lo dice la storia e guardate, ce lo dice una persona, una vicenda individuale, quella di Romano Prodi. Che dalla politica, dalla politica, Romano Prodi è uscito a testa alta, non come un decadente ma dopo aver vinto due volte le elezioni e senza mai piegarsi a compromessi pur di restare. Oggi Romano Prodi ci dice, come un padre saggio, cari ragazzi, adesso cavatevela da soli, fatemi vedere di cosa siete capaci di fare. Stare come concivati è comodo ma è molto istruttivo per chi davvero ama la democrazia. Ce lo insegna Aung San Suu Kyi alla quale anche sono legata e alle cui parole affido la mia conclusione. Aung San Suu Kyi ci dice anche se non sappiamo cosa accadrà è necessario continuare nel miglior modo possibile senza esitazioni. Lungo la giusta via. Anche se non sappiamo cosa accadrà, è giusto partecipare a questa lotta. Continuate a fare ciò che credete giusto. I frutti dei vostri atti diverranno evidenti da soli in seguito. La responsabilità personale, ricordatevelo bene, perché questa parola nel nostro partito è molto abusata, la responsabilità personale è di fare ciò che è giusto. Dunque, grazie.